Sentiamo St Italia e eh, Filippi. Prima una battuta, il collega del 5 Stelle ha detto tutti a casa. In Emilia Romagna abbiamo letto due del 5 Stelle e l'ha mandati a casa Grillo, perché da due non ce n'è più neanche uno. Quindi ci pensa Grillo a mandarvi tutti a casa perché resterà solo lui e sarà il dittatore. L'Euro diciamo, diciamoci la verità: Prodi e Ciampi hanno iniziato malissimo con l'euro perché hanno fatto un cambio che per il cittadino valeva un euro mille lire, in realtà loro il cambio ce l'hanno fatto un euro 1936,27. Quindi c'è stato un 90% di eh, svalutazione immediato. L'euro è nato prima dell'unione politica e questo è un altro grave errore perché prima c'è l'unione politica poi c'è l'unione economica. E non può l'Europa abbandonare un paese a se stesso e intervenire solo e soltanto se l'interesse della Germania, perché diciamoci pure come è successo per la Grecia, perché si è deciso di fare il salvataggio della Grecia? Si è deciso, la Germania ha deciso di fare il salvataggio della Grecia perché tutti i titoli greci erano in pancia alle banche tedesche. Cosa fa la Germania? Salviamo la Grecia, eh, ogni paese mette fuori eh, una quantità di miliardi d'euro. L'Italia mette fuori 50 miliardi d'euro, ma non solo. Noi abbiamo messo fuori 50 miliardi d'euro, che prendiamo il 3% dall'Europa e ci costano il 4%, quindi rimettiamo l'1% ad aver aiutato i greci. La Germania che aveva. Cerchiamo di farci capire da ecco, certo di... no, lo capisco, La Germania che aveva i soldi greci. E... Prende il 3% e paga il denaro allo 0,25%, quindi non solo ci ruba facendoci pagare i suoi debiti, ma ci ruba anche negli interessi. Ecco, e, e, ho fatto questo esempio, non so se per sono stato dire, abbastanza chiaro, non, ho, ho fatto per questo dire esempio no alle politiche di rigore? Per dire che l'Europa deve avere una banca prestatore di ultima istanza, l'Europa deve avere una BCE, Banca Comune Europea, Banca Centrale Europea, in grado di garantire gli stati europei, perché se io faccio parte di una famiglia, io e i miei figli li proteggo tutti e tre, non è che faccio fallire uno e aiuto gli altri, quindi o l'Europa fa l'Europa o un'Europa come è attualmente non può andare avanti. Siamo troppo, ripeto, germanocentrici. La Germania ha fatto i suoi interessi, la Germania è ricca, sta arricchendo a danno Quindi, degli italiani. Ecco, allora, politiche di rigore e di austerity o invece cambiamento radicale? Ma anche qui, io rischio di ripetermi, ma il tema è quale progetto ha l'Italia? Perché anche per decidere quali possono essere le compensazioni e i tempi per allinearci ad altri paesi europei bisogna avere un orizzonte progettuale, cioè dire dove I stiamo andando. I partiti però proprio per queste elezioni hanno dato delle indicazioni su quale politiche di sviluppo puntare. Sì, però il ragionamento è ognuno dà un'indicazione su una politica che sente di poter rappresentare. Noi, per esempio, abbiamo l'ambiente e lo sviluppo sostenibile, no? Però il tema è che poi è il paese che si deve fare carico di questa politica, non il singolo deputato o il singolo partito. L'Italia deve progettare il proprio futuro e chiedere all'Europa con questo progetto di poter derogare ai tempi, al pareggio di bilancio in Costituzione che è un'assurdità, ma tutto deve partire da noi. Io sono convinta che la troppa austerità in una crisi come quella che stiamo attraversando e non siamo da soli, questi temi noi li affronteremo comunque in Europa, non è solo l'Italia che è in questa condizione, quindi sarà un dibattito che sicuramente verrà affrontato nel merito e con forza, però forse gli altri paesi andranno con un progetto a questo dibattito noi ancora il progetto non l'abbiamo si parla di Jobs Act eh, piuttosto che singolarmente della task force qui, dell'azienda in crisi lì ma non si riesce ad avere un orizzonte di sviluppo per dire semplicemente, non lo so, al nord la manifettura al sud il turismo al centro l'agricoltura, adesso sto Perfetto, dicendo cose banali ma il tema è avere un progetto di sviluppo e chiedere all'Europa su questo progetto ecco, di essere vita sentiamo scelte europee perché il tema Adesso si è concentrato, diciamo, si è focalizzato su questo. Il progetto deve partire dall'Italia, le politiche di sviluppo devono partire dall'Italia e arrivare in Europa o deve essere l'Europa ad avere l'iniziativa e quindi indurre l'Italia a puntare su alcune politiche di sviluppo? Guardi, io credo che sia necessario avere delle proposte di solidarietà da portare all'Europa tra i diversi Stati. Io le faccio quella mia ed è quella anche di scelta europea. Noi proponiamo all'Europa un sussidio di disoccupazione pagato con fondi europei che sarebbe una forma di solidarietà più equilibrata e più accettabile anche dagli Stati come la Germania e i Paesi del Nord, perché sarebbe una forma di, di strumento, uno, una forma di sussidio che oggi sicuramente è essenziale per gli Stati del Sud Europa, anche qui come l'Italia, la Grecia, il Portogallo, che si, tassi di disoccupazione gravissima ma che domani potrebbe essere utile anche per la Germania o i paesi appunto scandinavi che hanno subito recente passato delle forti momenti di, di disoccupazione, quindi l'idea è quella di immaginare degli strumenti che possano essere adottati e presi in considerazione dall'Europa perché a beneficio di, diffuso di, di tutti gli stati cioè, la credibilità non si conquista andando a battere i pugni sul tavolo ma con proposte con competenza e con preparazione e poi mi lasci dire una cosa cioè. sul, sul fiscal compact, sull'intervista cioè, produzione del vincolo di bilancio in Costituzione, purtroppo questi sono stati tutti i mali necessari per evitare che la nostra classe politica ricorresse a nuovo debito a nuovo debito, a nuovo debito, l'Italia purtroppo non ha mai avuto un pareggio di bilancio e quindi questi strumenti è come quando Ulisse che attraversa i mari si fa legare all'albero maestro per non sentire il richiamo delle sirene, il richiamo delle sirene è il nuovo debito che costantemente la nostra classe politica ci propina e che sarà a discapito delle generazioni come la mia e quindi è stato uno strumento per evitare appunto l'abuso di certe cose quindi sia strumenti di solidarietà temporanea di emergenza eh, ma continuati e rispettare i diritti delle generazioni eh sì. future ma le ecco. sirene però facevano delle magie qui si nega l'autodeterminazione cioè io non vorrei essere legata per evitare, vorrei essere consapevole ecco. e non rispondere al canto delle sirene perché cioè, dove, è una scelta e è ma restiamo ah, ancora ah, sul tema delle e bambini. Bambini. comunque Ulisse le sue ragioni se le aveva no, per legare all'albero. Diciamo. Ah, certo. Allora, e che se quella nave va a sbattere non serve neanche quello, certo. allora, lì serve una classe politica. Rimaniamo, rimaniamo un po' eh, su, su questo tema, sostanzialmente è il sesto tema che eh, vi eh, poniamo e facciamo un giro perché abbiamo detto quindi da una parte che il Fiscal Compact come dire, crea preoccupazioni in molti, questo è innegabile, qualcuno ci dice sì è gravoso ma necessario. Eh, sono venute alcune proposte eh, riguardo per esempio la possibilità di creare strumenti di sussidio per eh, affrontare eh, il tema di chi per esempio è disoccupato, ma il nostro problema è in Italia e in Europa e anche creare lavoro, evidentemente, in un paese che oggi ha più del 12% di disoccupazione e va oltre i 40% quando si parla di fasce giovanili. L'Europa ci può aiutare oppure, come dice Italia dei valori, è sempre l'Italia che deve essere propositiva rispetto a se stessa, c'è qualche politica europea che va messa in campo per rilanciare l'economia, ma soprattutto l'occupazione e il lavoro. Uh, 5 Stelle? Ah, noi prima di tutto dobbiamo eliminare questi vincoli, soprattutto il vincolo del 3% anche. E questo lo possiamo fare tranquillamente se lo decidiamo anche come, come popolo italiano. Il governo basta che receda dall'accordo per il trattato di Ginevra può tranquillamente farlo. E diciamo che eliminiamo questo 3% soprattutto per investire in innovazione, in istruzione, e nella ricerca, questo è come il buon padre di famiglia, cioè noi se anche siamo indebitati, però dobbiamo mandare il figlio a studiare, avremo il diritto di indebitarci un po' per creare un futuro migliore. Cioè, diciamo, questo è il concetto fondamentale. No? Se c'è chi ci dà i soldi. Per... Ma i soldi ce li. chi compra gli... il nostro debito. Eh, vabbè, qui dopo si apre tutto, tutta una partita: noi diciamo questo è quello che vogliamo, dobbiamo eliminare fiscal compact, adottare gli euro eliminare il vincolo del 3%. Se non riusciamo, dobbiamo decidere anche cosa vogliamo fare del nostro futuro. E per quello che il Movimento 5 Stelle Quindi dice anche... Quindi avviare una nuova politica di investimenti, però eh, recuperati i soldi, gli investimenti dove? Ah, Ci sono dei settori, ah, diciamo certo, che... sicuramente, sicuramente ormai non, siamo, non possiamo competere a livello globale nell'industria manifatturiera, cioè, vediamo che tutte le industrie chiudono perché ormai vanno a produrre nei paesi dove la manodopera è minore. Bisogna sicuramente innanzitutto diventare autonomi dal punto di vista energetico, perciò investire nelle energie alternative, fotovoltaico e quant'altro, e, e la riqualificazione energetica degli immobili per rilanciare l'edilizia. Dobbiamo cercare di riappropriarci proprio delle nostre attività agricole, perciò fare delle, creare delle alleanze con i paesi del Mediterraneo, eliminare questi trattati che portano materie prime e anche agroalimentari in Italia a prezzi più competitivi di quelli che sono i nostri, anche perché molti non sanno, ma in qualche settore l'Europa finanzia i costi di trasporto per le aziende che vengono a portare in Italia proprio, la propria merce e quindi c'è una specie di dumping anche sui prezzi. Però dall'Europa sì. vengono le politiche di tutela dei consumatori che in Italia non c'è Perfetto, no, no infatti l'Europa è fantastica tutela dei consumatori, molti non sanno ad esempio che gli appalti pubblici nelle, pubblici nelle partecipate sono derivati da un regolamento europeo e se non li avessimo chissà cosa avrebbero fatto i nostri governanti, poi non sanno anche che lo eh, si sa che dal punto di vista anche della tutela del cittadino singolo nei confronti delle amministrazioni, eh, l'Europa ci ha portato proprio la possibilità di adire ai tribunali regionali per tutelare i nostri interessi legittimi, cioè c'è proprio anche questo da tenere conto. Su questo tema, rilanciare l'economia, rilanciare l'occupazione, scelta europea, che dice? Beh, allora ci sono diversi settori dove eh, si può effettivamente incidere, come diceva il collega eh, la ricerca, l'innovazione, l'università, su questi tre settori si deve e si può investire e su questi tre settori si è anche disponibili a vedere che gli investimenti escano dalla logica del 3% e che se sono investimenti a redditività diciamo, a medio e lungo termine un livello di flessibilità non solo è importante ma è anche doveroso. E poi su altri settori su cui investire è quello in cui le scelte europee evidenziato è quello del mercato digitale, l'Europa è l'unico continente dove il valore aggiunto rispetto al PIL del mercato digitale, quindi di internet, dell'high dell tech, è minore rispetto a tutti gli altri continenti come l'Asia, l'America, l'Australia e quindi da una parte bisogna cercare di integrare, fare in modo che il mercato del digitale sia su vasta scala per poter appunto avere un maggior peso specifico, dall'altra bisogna incidere sulla cultura e quindi cercare non so, di introdurre la programmazione come materia fin dalle scuole, come si studia l'inglese, si studia la programmazione, favorire gli scambi, favorire i rapporti dell'università e gli investimenti dell'università in questo tipo di, di, di, di attività del, del tecnologico, del digitale, perché è vero che la manifattura si è spostata eh, verso i paesi asiatici, però anche è anche vero che proprio l'ultimo trend, eh, grazie alla stampa digitale, alle nuove tecnologie, gli Stati Uniti stanno reimportando le produzioni perché è più conveniente produrle in America appunto con le stampe digitali piuttosto che farle fare ai cinesi e agli indiani. Ecco che se noi riusciamo a far leva su fattori competitivi come l'innovazione, le capacità umane e lo sviluppo, riusciremo a uscire dalla crisi in maniera competitiva e rendendo il nostro territorio appetibile anche in un mercato internazionale. Tabrina Freda, politiche sì. di sviluppo. Politiche di sviluppo intanto sostenibile, sostenibile nel senso che devono traguardare un orizzonte di tempo congruo, non essere predatorie e non avere idea di come poi si evolverà nel tempo. Io sono dell'idea che noi dobbiamo ritornare alla manifattura. Eh, noi non, in Italia non produciamo più niente. Ci siamo eh, facciamo solo servizi. Non ci sono più le fabbriche e noi abbiamo delle capacità chiaramente l'abbiamo. Cioè, tutto... visto, visto, sì, sì, sì. eh. visto che siamo ancora Sì, secondo posto in Europa, visto che siamo ancora al secondo posto in Europa, come Sì, d'accordo, però secondo guardate, eh, il, la, il ragionamento è, è che è. facilmente si sente dire mm. che Basta, adesso l'Italia non è più competitiva, si va a produrre in Cina piuttosto che in Romania, eccetera. Molti pensano che la manifattura sia da superare, che ormai siano le aziende di questo tipo, io lo vedo anche nel mio territorio, a Piacenza, no? le aziende meccaniche, beh, ma adesso non è più conveniente, l'abbiamo visto in tutta la regione, no? delle delocalizzazioni. Solo, che facevano leva solo sul costo del lavoro. Per me bisogna tornare alla manifattura, investire sicuramente in sviluppo tecnologico, in innovazione, ma avere presente che se noi non ci mettiamo a investire sulla produzione, non solo sui servizi, non usciremo dalla crisi. Dico anche che è recentissimo tutto lo scandalo dell'Expo, fin tanto che il nostro paese non sarà in grado di superare questi problemi che sono ventennali. Noi abbiamo ancora aggreganti. Abbiamo ancora aggreganti che ruba come rubava 30 anni fa. Non Sei è accettabile. Sì, per tutti a casa. Eh? Mm? Sei per tutti a casa. Ma tu. io sono per la serietà. Cioè bisogna <ride> dire che siamo noi facciamo di dei passi, passi sì. di Beh, ma, ma va bene Deganti, indagini frigerio, però alcuni hanno anche Garillo, confessato ci sono tanti nomi sì. diciamo più o meno no ma va bene ma hanno anche confessato politiche. alcuni cioè io senti, ho letto sui giornali come avremo letto tutti aziende che dicono abbiamo pagato 400.000 euro per fare dei lavori allora noi siamo qui a discutere dello sviluppo in Europa responsabilità parliamo anche delle, delle aziende, aziende, probabilmente ma sì però anche ma non solo delle aziende ok se vogliono lavorare Tangente. ma è un sistema, è un sistema di corruzione eh, eh, eh. che noi sapete, non riusciamo eh, a debellare c'è un decreto di Renzi adesso che aumenterà le accise per dare ecco. 5 milioni all'expo cioè perciò ogni volta che noi andremo a far benzina pagheremo ehm. le tangenti sì. cioè altro che gli che 80, 80 euro sì, finché ho parlato di Renzi eh, voglio dire una cosa è fondamentale ridurre il debito pubblico specialmente... E il lavoro pubblico statale improduttivo perché se uno mi fa una strada mi fa una diga, mi fa un'opera mi sta anche bene ma quello che prende lo stipendio e non, e non produce perché non sa cosa fare va eliminato noi come Forza Italia l'avevamo proposto non, non è stato accettato quindi la prima regola è ridurre il, eh, il debito pubblico e il lavoro improduttivo le, spese, le spese della pubblica dice. amministrazione lei tenga presente che Renzi Alfano due mesi fa in una manovra di governo hanno nominato 22 nuovi prefetti cioè 22 nuovi personaggi che prendono 20.000 euro al mese il problema è che in Italia ci sono 108 città e ci sono 222 prefetti mi dica lei cosa fanno gli altri 120 prefetti è vero che sono pochi ma è vero che concorrono al debito pubblico se si deve ridurre ma la spesa ma l'Europa e la vostra ma... forza politica in allora, Europa noi per... come può agire su questa legge? Leva... Senta noi dobbiamo guardare prima in casa nostra perché ad esempio il sindacato prendiamo gli artigiani che sono ancora quelli buoni, quelli della manifattura, noi sappiamo che in Italia c'è una regola che prevede che nessuna azienda artigiana può avere più di 15 dipendenti, altrimenti dopo c'è il cappio al collo dell'articolo 18, non puoi licenziare, sei bloccato. Ma portiamo. Un cappio al collo, insomma, dipende dai punti di vista. No, no, aspetti un attimo, un attimo ah. io sto facendo una proposta intelligente, una proposta per il lavoro, una proposta per i cittadini. Portiamo questi 15 dipendenti a 20 dipendenti. Lei vedrà che in Italia vengano assunti nel giro di una settimana almeno 30.000 ragazzi dalle, dalle aziende artigiane. Invece, no, si continua a tenere bloccato il lavoro per fare un favore a un sindacato che fino a qualche anno fa. Aveva motivo di esistere che oggi non, esiste, non ha più senso di esistere. No, per le no. imprese parliamo no. di internazionalizzazione delle imprese, sì, cioè l'impresa deve produrre in Italia collegata anche ad altri paesi europei sì. nel senso di fare business assieme, non possiamo noi fare produrre eh, solo mano d'opera in altri paesi sì. senza fare business no, sì, assieme. Scusi, sì. sì. Abbiamo capito no. la Credo sua posizione. Che... Ma, un, un come può la tua forza politica parlare di riduzione del debito pubblico quando Berlusconi va dagli animalisti e promette sconti per tutti i prodotti degli animali, va dai pensionati e promette dentiere gratis per tutti, va dai medici e prometterà, che ne so, chirurgia gratis, gratis per tutti, cioè continua ad aumentare a questo, come l'Ivo che continua però, a aumentare Gli altri non hanno fatto niente. Si qualcosa... conclude così il nostro fatto dibattito, meno. noi ringraziamo no, no, no, no. i nostri ospiti, abbiamo capito che il dibattito va inevitabilmente in Italia finire sul dibattito politico Interno. Non sappiamo dire fino a che punto questo sia corretto o meno, però tanto è stato e io mi permetterei alla fine di suggerire che forse per noi che siamo organi di informazione non ci vorrebbe più Europa nei nostri telegiornali, ma ci vorrebbero telegiornali europei che probabilmente ci chiarirebbero le idee e permetterebbero anche di controllare di più ecco, l'attività politica degli eurodeputati italiani nel Parlamento europeo. Grazie di nuovo dell'attenzione e... Ci vediamo all'indomani del 25 maggio. Arrivederci. Buonasera. Buonasera.